Ciao a tutte e tutte benvenuti in questo video. Allora, questo è un video un po' diverso dal solito perché in questi ultimi giorni sono successe un po' di cosine. E per sono successe un po' di cosine mi riferisco alla signora Marvel, ai signori della Marvel che hanno tutti gli annunci eh, con ovviamente il cast di tutti i film e sono qui ovviamente per criticare criticare perché in questi diciamo cast in particolare in uno ci sono cose un po' che mi hanno lasciato what the fuck andiamo per gradi la prima cosa che ho fatto che Page eh, abbia... abbia detto praticamente che ehm, i Fantastici 4 per i Fantastici 4 non ha ancora notizie non, non dà ancora notizie cioè non si sa cioè mh, eh, Fantastici 4 proprio non, non calcolato per niente proprio boh che c'è cioè, a questo punto mi chiedo, si farà? <ride> cioè, si farà davvero? Ce la faremo prima o poi a farlo? Perché non lo so, non c'è neanche il cast. Quindi, eh... <ride> cioè, riusciremo a farlo? Perché se non c'è un cast non si può fare. Eh, questa è stata quindi la prima cosa. Eh, tralasciando questo, ovviamente, abbiamo avuto eh, il cast, ovviamente, di... Altri film come ovviamente Capitan America con il mio amato Sam, che mi emoziona tanto l'idea di poterlo vedere come Capitan America e che lui abbia un film tutto suo da Capitan America. Finalmente lui avrà anche lui tutto lo schermo, tutto, tutta l'attenzione per lui, sono contentissima di questo perché secondo me il Sam lo merita perché è un grandissimo personaggio, io lo amo. Detto questo, c'è un altro personaggio, c'è un altro personaggio a cui io tengo molto, vedete qui c'è il telefono, <ride> con te, um, dove controllo le cose insomma, c'è un personaggio... Eh, poi parleremo anche degli altri però gli altri più o meno ci stanno cioè, nel senso gli altri più o meno ok eh, ma passiamo al, al ehm, a quello che mi interessa ovvero la critica vera e propria che devo fare ritornando un attimo a Fantastici 4 allora quello che ovviamente sappiamo tutti è che Feng ha confermato ha confermato ufficialmente Matt Shepman scusate non so come si pronuncia però vabbè, um, come regista. Ok, ha confermato il regista, ora, bello tutto, bellissimo, ma la mia domanda è, caro signor Page, se lei non ha il cast, il regista, le dico che serve a pochissimo, si fidi di me che il regista non serve assolutamente a niente se non c'è il cast. E il problema è che ovviamente là sopra al palco non è arrivato nessun attore di Fantastici 4. Ne, non, è, non è stato presentato un cast, letteralmente, quindi neanche uno. <ride> Ce ne fosse stato uno che ha solcato quel palco? No, neanche. Quindi questo vuol dire che non hanno ancora il cast? Quindi ok, hanno il regista ma non hanno ancora gli attori. Cominciamo, ha cominciato proprio bene, Fantastici 4, cioè proprio Fantastici 4, proprio benissimo è iniziato. Fantastico. Arriviamo a quello interessante. Che non so se riuscite a vedere... Ecco, sto parlando di lui. Ok, Thunder Allora, ora... Il, il cast completo di Thunderbots. Qui c'è un altro personaggio, l'altro personaggio che io vi dicevo che amo alla follia. E sto parlando ovviamente, sto parlando ovviamente di Baki. Io ho Winter Soldier, come lo volete chiamare, ma aspettate, <ride> aspettate due secondi. Io amo Baki e ora vi leggo ovviamente voi già lo sapete ma comunque leggo tutti i personaggi cioè i personaggi insomma il cast che è stato presentato a me. ovvero Valentina Allegra de Fontaine Red Guardian ovviamente Ghost e fino a qua tutto ok Baki, appunto slash the, win the Winter Soldier ovvero il soldato in Inverno. o Baki, vabbè John Walker, John Walker Master Elena. e sarebbe tutto bellissimo perché io sono felicissima che finalmente Baki possa essere un protagonista, però però ora con tutto il rispetto, ma letteralmente mi, ma, eh, mi fa un po' ridere vedere Baki e Elena, soprattutto loro due in una. In questo gruppo perché ricordiamoci questo gruppo di thunderbolts sono un gruppo di cattivi ok sono un gruppo di cattivi ora ora io non voglio dire niente ma l'ultima volta che io ho visto winter soldier cattivo penso sia stata in civil war Okay, in, in, in cui abbiamo visto davvero il, il Winter Soldier cattivo domanda se il Baki barra Winter Soldier che abbiamo visto in eh, Falcon e Winter Soldier è, era buono perché sta con i cattivi adesso? Perché sta in Perché. Soprattutto se poi in Falcon in Winter Soldier non solo me l'hai fatto essere amico così tanto di Bachi, mio Dio, le hai fatti passare come due che erano diventati molto amici di qua e di là, le hai fatto fare pure la terapia di coppia insieme, e poi, <ride> e poi, boh, cioè, lui ha, Bucky ha aiutato, Sam ha fatto tutto il suo percorso. È stato fatto vedere una parte, la parte buona, ok? Che lui è stato fatto passare come un, un, un buono, ok? Come un supereroe, e adesso tu me lo devi far passare di nuovo come un, super, come un cattivo. Ma cosa? Perché? Cioè, Nel senso, non lo so okay, perché, probabilmente lo spiegheranno nel film, ma. Di nuovo, perché? Non era necessario, nel senso, io sono contentissima lui abbia questa parte, se l'America va una parte da protagonista, vero, a questo punto, però veramente volevano fare un gruppo di cattivi alla <ride> Suicide Squad, perché quello è, Ok, fatelo, ma metteteci almeno allora Zemo? Perché Zemo non c'è? Cioè, perché Zemo, letteralmente, Zemo è più cattivo di tutti quelli, praticamente de, della maggior parte di questi che stanno nella lista. Non c'è, ok? Ok? Vabbè, eh, no, Il Zemo proprio l'hanno lasciato per strada, non lo so, cioè, se lo so persi per strada a un certo punto, ok? Poi a peggiorare le cose ci si mette anche Page ehm, che ovviamente fa eh, le sue mh, dichiarazioni. E ehm, che appunto parlando di Thunderbolt, dice del gruppo: di, uh, Dice appunto che um, Winter Soldier è il più calmo, il più tranquillo, no? il più mh, stabile, tipo una cosa del genere. Ora. Io leggendo quella cosa sono rimasta tipo di nuovo, di nuovo così, perché ero tipo ok Paige, cosa cavolo, stai dicendo? Tu stai parlando di Winter Soldier, ma ricordiamoci che noi, noi, i Winter Soldier, quello Winter Soldier, quello cattivo perché se sta in Thunderbolt ovviamente è cattivo è il Winter Soldier, diciamo, cattivo e um, è da tanto che quel Winter Soldier non lo vediamo ora, santo il cielo signore ora lei mi deve spiegare come ha fatto come fa adesso già ad essere solo mh, soldato d'inverno quando letteralmente un anno fa in, in uh, Falcon and Winter Soldier abbiamo visto quanto mh, fa in realtà si comportasse letteralmente da eroe si è comportato per tutta la serie per tutta quella serie da eroe, ragazzi l'hanno fatto comportare da eroe combatteva con Sam l'hanno fatto diventare amicissimo con Sam Mm, cioè, faceva il buono lì, ragazzi. Cioè, Baki è stato fatto passare per buono, ok? Quindi ora, e, e di conseguenza anche Winter Soldier: Winter Soldier. in Winter Sol Falcon. In Winter Soldier, non è mai passato come un, come un personaggio cattivo, come un cattivo. Anzi, è passato come un buono, come un eroe. Quindi già qua la domanda sorge spontanea, quando esattamente è tornato il soldato inverno. Quando è tornato quel soldato inverno per stare con loro? È passato al lato oscuro di nuovo così, da un momento all'altro. O lei un giorno, una mattina perché gli andava, si è svegliato e ha detto oggi ripasso al lato oscuro. Cosa che non è così, perché sappiamo che Baki non è così. Cioè... Bucky di per sé non è un personaggio cattivo, ce lo hanno fatto capire molto bene in, eh, in tutti i film degli Avengers, ok, di Capitano America, ragazzi, no... non è... io comincio a pensare adesso che, non lo so, Falcon e Winter Soldier è stata un'allucinazione collettiva perché altrimenti se no non me lo sa. un'altra cosa che veramente mi lascia molto perplessa è che ovviamente in Thunderbolt insieme a lui ci sta un altro signorino chiamato John Walker ora chi ha visto chi non ha visto Falcon e Winter Soldier non lo sa ma chi come me ha visto Falcon e Winter Soldier sa <ride> sa quanto Bucky e John Walker siano pericolosi insieme forse perché letteralmente per, tutto, per tutta la serie, Bucky ha passato eh, tutta la serie se, tutte le puntate a odiare John Walker, lo odiava raga, cioè. cioè che dobbiamo dire? Come? Com Ora, voi mi dovete spiegare per quale motivo questo ha deciso di mettersi in una squadra come quella, in cui all'interno c'era cioè, letteralmente uno degli. probabilmente l'uomo che, amava, che ha, si chiamava che questo si è unito ad una banda come quella. una banda come quella in cui, oltretutto, c'era anche quello che per lui è quasi un acerrimo nemico cioè è letteralmente una persona che odiava boh! ma... Boh. Winter Soldier ma davvero, di nuovo, di nuovo cioè il Winter Soldier cattivo da stare nei Thunderbolt. Ma che è un trauma, poveraccio, non è un cattivo, Dio. È questo che cerco di dire alla Marvel. Che um, i cattivi, se tu devi fare un gruppo di cattivi, quei cattivi devono essere cattivi. Punto. Anche se hanno dei trauma, devono essere cattivi. Cattivi di loro, ok? non devono essere delle persone che erano sono state cattive in passato come winter soldier che è stato ha fatto quello che ha fatto in passato perché gli hanno fatto il lavaggio del cervello non è così questi non sono personaggi cattivi, questo è un personaggio a cui viene fatto il lavaggio del cervello a cui le, viene tolta completamente tutta la sua umanità, vengono tolti tutti i ricordi, viene tolto tutto gli viene resettato il cervello e diventa totalmente un'altra persona Questo è Buffy, questo è Buffy, ma quello era Winter Soldier Ma Winter Soldier ma era Winter Soldier a cui avevano fatto elogio del cervello era un Winter Soldier che non sapeva chi cavolo fosse Baki. era Winter Soldier che Baki non aveva mai sentito nominare questo nome in vita su qua ok? ora però Baki è venuto fuori cioè Bucky lo abbiamo conosciuto no? lo sa, ora lui sa che Baki sa il suo nome sa chi è quindi perché far passare di nuovo Winter Soldier Baki come cattivo cioè gli avranno fatto di nuovo il lavaggio del cervello sì, ok tutto ok ha un senso ma di nuovo cioè dobbiamo di nuovo vedere scusate ma dobbiamo di nuovo vedere la stessa, la stessa cosa che abbiamo visto in Capitano America ehm, ehm, dobbiamo di nuovo vedere la stessa scena che abbiamo visto in passato non so, cioè con lui che dai, ah, per favore cioè io veramente dobbiamo di nuovo rivedere va bene, rivediamola però è una ripetizione, cioè sono sempre le stesse cose quindi perché non ha senso secondo me che Baki stia lì in mezzo, perché Baki non è più il Winter Soldier, Winter Soldier vero, quello cattivo, quello cattivo vero, ok? Quello che Baki non sa neanche chi è, no! Cioè Baki, adesso siamo nel 2022, Baki sa esattamente, cioè Winter Soldier è Baki, ma adesso uh, Winter Soldier non è più sotto il controllo dell'idra, dell non, non ha più uh, il cervello completamente fuori, ok? È consapevole di chi è, sa chi è, sa come si chiama, sa qual è il suo passato. No, veramente, cioè se voi questo lo chiamate cattivo, allora non lo so, sarà cattivo, ma per me questo non è un personaggio cattivo. Io veramente non... non so, boh, eh, rimango comunque perplessa, sì, questa era una grande critica che dovevo fare perché questa è la cosa di Fantastici 4 quindi niente, eh, sì, come vedete sono eh, molto eh, perplessa, non mi comincio affatto bug in mezzo non mi piace il modo in cui lo vogliono far passare di nuovo il video è finito e spero che vi sia piaciuto fatemi sapere voi cosa ne pensate in realtà di, questo, di questa cosa di questi um, dei cast cosa ne pensate eh, cosa ne pensate soprattutto del cast di Thunderbolt vi piace o non vi piace ricordatevi di iscrivervi però di mettere mi piace se vi è piaciuto il, se vi è piaciuto il video commentare appunto come ho già detto prima